Il vertice di Leonardo ha creduto sin dall'inizio nella Siena Summer School. Abbiamo creduto in questo grande e prestigioso partenariato e abbiamo investito perché crediamo che sia necessario formare i policy maker del domani, le persone che porteranno avanti e che implementeranno veramente l'agenda ONU sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come Leonardo abbiamo scelto Quattro obiettivi sui 17, il numero 4, il numero 8, il numero 9 e il numero 13. Su questi obiettivi ci impegneremo e daremo il nostro contributo per il loro raggiungimento.